Ciao a tutti! Oggi vi presentiamo una novità, questo libro Carving Fruit, appena uscito, fresco proprio dall'editore, di Alessio Lanaro, che è un esperto cuoco. Si tratta di un manuale pratico per l'intaglio di frutta e verdura, per creare decorazioni, guarnizioni per cocktail, buffet, pranzi. è molto pratico ricco di illustrazioni all'inizio c'è tutta una parte sulla frutta eh, i tipi di frutta eh, i fiori eh, decorazioni particolari e poi degli esercizi pratici proprio per creare eh, dei bellissimi fiori con eh, zucchine, carote, rapanelli, mele, arance in particolare ehm, nelle prime pagine ci sono anche delle informazioni utili sui valori nutritivi dei vari alimenti, eh, le loro caratteristiche, bellissime foto e poi all'interno di questo libro vengono utilizzati proprio degli strumenti in particolare vediamo qui gli spelucchini cosa sono gli spelucchini? Sono dei coltelli, uno curvo e uno dritto, che servono proprio per eh, intagliare la frutta e la verdura. Sono degli ottimi strumenti che possono essere utilizzati tutti i giorni in cucina. E in più queste forbici particolari che sono proprio forbici da cucina. Qui vediamo per esempio eh, una foglia creata in questo caso con una zucchina, prima con una carota fragole rapanelli ecco come creare queste bellissime decorazioni che sicuramente colpiscono i vostri invitati anche centri tavola decorazioni proprio per eventi particolari ad esempio con una patata con una zucchina si possono creare delle bellissime decorazioni ecco l'autore di questo libro è un libro pubblicato dall'editore Sandit ha un costo limitato 13,90 euro quindi alla portata di tutti e insieme a questo libro noi vi proponiamo proprio i nostri spelucchini cioè questi due coltelli particolari che servono per eh, lavorare in cucina lo spelucchino curvo per fare lavorazioni molto precise su frutta e verdura, quello dritto invece per fare un taglio perfetto, netto e soprattutto su eh, dei vegetali un po' più duri, con la scorza un po' più dura. Quindi questo è lo spelucchino dritto e questo più piccolo è lo spelucchino curvo. In particolare i nostri sono dei prodotti artigianali fatti a Premana, dove sono esperti in lame. Hanno una filatura perfetta, sono un acciaio inox naturalmente, un manico molto resistente anche alle alte temperature, vanno in lavastoviglie senza problemi e li potrete trovare tutti sul nostro sito elettronicadidattica.com dove vi aspettiamo per tante tante novità. Vi ringrazio per l'attenzione, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube Elettronica Didattica. Ci vediamo per i prossimi video. Ciao a tutti a presto!